Avete presente quel sogno da bambino? Non un sogno in particolare, ma tutti ne avevamo uno, a seconda dei momenti, a seconda del contesto, a seconda dell'età. Per lo più si trattavano di sogni materiali, chiaro. Cos'altro poteva sognare dopo tutto un bambino di 10 anni, 25 anni fa? Chi sognava di poter volare, chi non l'ha mai fatto. Anche da adulti, forse. Chi invece sognava di poter avere la vista a raggi X soprattutto da adulti? Chi? Di avere tutti i soldi del mondo per comprarsi le caramelle? Io durante l'estate andavo nelle sale giochi, cambiavo le mie 1000 lire o 2000 lire in gettoni e li consumavo tutti nei videogame. Finiti i gettoni passavo in rassegna tutte le gettoniere nella speranza di trovare un gettone caduto e qualche volta la fortuna mi sorrideva. Tutte le altre volte invece non mi restava che tornare a casa e allora sognavo di poter avere tutti i gettoni del mondo per fare tutte le partite che volevo a tutti i giochi. Non sarei stato costretto a scegliere a quali videogame giocare per quante partite. Fantastico! Oggi, a 35 anni, sorrido a quel bambino di 25 anni fa e gli dico CI SONO RIUSCITO! Camminato arcade con 2600 giochi, grafiche personalizzate, monitor 4 terzi, interamente restaurato e riportato a nuovo, oggetto nera, funzionante, 6 tasti più joystick di controllo, solo giochi originali e retro, il tutto comodamente da casa e potrai giocarci tutte le volte che vuoi con tutti i membri della tua famiglia!